Allora, sono corpi estranei. Certo che dei SICA13 come te non mi aspettavo la sfiga. Beh, diciamo che siamo stati sfigati noi a partecipare all'edizione in cui c'è un tema così poco scontato. Cioè, a me sinceramente non viene in mente niente. Oh, ci sono le chiavi della top. Beh, guarda, nel peggiore dei casi non ti guarderanno. <ride> Allora, corpi estranei, corpi estranei, corpi estranei, corpi estranei, corpi estranei no. Per esempio, strani, a me la settimana scorsa si è infilato una spina nel strani, dito Una spina nel dito Somente. Vogliamo delle idee serie per piacere Uno. Muso siamo qui da due ore, non abbiamo ancora deciso niente No no no no, fermo, fermo. Ho fatto un brain... ...storming <ride> No, non ridere, idiotipo! Il contraccettivo come corpo estraneo No, secondo me... ...è una cagata Eh dai, avvertime non a me va Sono disidratato Mica No, questo non faceva ridere. Sommens, dobbiamo andare in strada a cercare delle idee Tanto la benzina ce la metto io Allora, Sommens, prima ancora dell'auto dell dobbiamo fare un giro in centro dobbiamo fare un giro in centro in strada come dei coglioni con questi bastori. ok? Ecco, vedi Vedrai che qui troveremo l'idea per il corto e spacchiamo, spacchiamo Non dici che, sembia, che sembriamo un po' troppo diversi con questo outfit Non lo so, vedo un sacco di gente giovane in giro quattro anni fa non c'erano tutti questi ragazzini il venerdì sera Non lo so Somenz, io sono solo un esibizionista che gira con un bastone con la testa di leone Basta Andiamo a fare follie Wow, sembra l'inizio di un Rambo 4, la vendetta. Cremonesi! succi! Ragazzini! Secondo voi siete vestiti carini? Erano meglio i truzzi! Sempre a guardare sto cazzo di cellulare Come ci siamo finiti a fare tutto questo? Boh Muso, non lo so, mi sento abbastanza sconsolato Non c'è più spazio per noi Guarda qua che gente In questa città, in mezzo a queste persone ma ah sì, forse è meglio che ritorniamo da te e poi ci facciamo una bella dormita. Salve. L'avviso subito. Ho semplicemente la di vostra. Non si aspetti Morgan prima. Dottore, dobbiamo parlare del mio problema. Ma guardi, io sono una persona professionale. Dovremmo partire dal suo passato innanzitutto. No, ascolti, io non, non so più chi sono. Non, non trovo più il, il mio ruolo in questa, in questa società Cioè non, non mi sento più integrato in questo, in questo mondo e da cosa Non, non so più che questo? cosa fare eh, in, realtà, in realtà mi sembra di ricordare che è cominciato da quando sono andato a casa di un amico No, forse ricordo male Credo da quando ho cominciato a fare cattivi pensieri Pensieri malvagi? Pensieri, pensieri malvagi, sì. Sai cosa sono i veri pensieri malvagi secondo me? Il vero pensiero malvagio è la ragazza al bar mentre pende l'aperitivo che ti guarda sotto no, la piccia no. e vede, e vede sì. Oh, lei, no, lei non capisce più non, Io non capisco più chi sono Lei non mi conosce Stia ah. fermo Stia fermo Oddio Mi sento qualcosa in testa ah. Ah, Mi fa male la testa ah. Ah, ah. Oddio, che cos'è questa cosa questa sei tu Oh, cosa stai facendo Non Non Non guardarmi